Io faccio un lavoro che non riesco a spiegare a mia madre, e faccio, il mio sogno è, entro fine 2012 è riuscire a trovare il modo di spiegare il mio lavoro in 140 caratteri insomma, e, ma spiegarlo nel senso che si capisca, e, io faccio da social media qualcosa e per cui ho questa passione per la rete, i social network e, da, da sempre, io mi scrivo cioè se, se esce un social coso state tranquilli che nel giro di qualche giorno, qualche settimana al massimo mi ci trovate sopra, con la curiosità di capire che cos'è, come funziona, che cosa serve e come posso usarlo personalmente o anche per lavoro per lavoro per esempio per fare promozione turistica a un territorio per aiutare nella promozione di un libro, di una collana editoriale o perché no per raccontare quello che succede nel mondo quindi io ho iniziato la mia carriera che è una parola un po' grossa, insomma, diciamo, ho iniziato a fare queste cose per passione e ho trasformato quella passione in un lavoro, occupandomi appunto di promozione turistica e di altre, di altre cose attraverso i social media e passando poi anche a fare informazione. Su Twitter ho seguito tutta la primavera araba, grosso modo, quindi la rivoluzione tunisina e quella egiziana, la, la, chiamiamola, la rivoluzione libica, e gran parte dei movimenti in Medio Oriente e quindi in Siria, Bahrain e poi a seguire tutta una serie di altri eventi, insomma il 2011 è stato un anno vissuto online, raccontato online, le persone che vivevano gli eventi in tempo reale eh, li raccontavano sulla rete. Per finire con Occupy Wall Street, che, eh, a cui mi sono talmente appassionata, eh, è un movimento molto interessante per molti aspetti e per, da molti punti di vista, al punto che ho deciso di andare a vederlo con i miei occhi non ero la sola, insomma con me c'erano altre persone, e uh, per esempio per, lungo, per un lungo periodo nel 2011 ho collaborato con Strelnik e Ezechiella, questo progetto che si chiamava 140 Newsnet e insieme raccontavamo i fatti della primavera araba e quello che avevamo in più rispetto ad altri era la capacità di essere sul pezzo uh, e di saper trovare le fonti buone, affidabili, le, le storie da raccontare eh, in un momento in cui non erano ancora molti, ma tuttora in realtà non sono ancora molti, quelli capaci di scovare le storie eh sui social network, scovarle e soprattutto verificarle. Beh, insomma, In Tunisia io avevo anche dei collegamenti diretti, sì, perché mio marito è mezzo tunisino, insomma il mio suocer è tunisino, per cui noi della rivoluzione in Tunisia ne abbiamo saputo più o meno in contemporanea da Facebook, Twitter, più Facebook che Twitter, e dai parenti che telefonavano e raccontavano che stava succedendo qualcosa in Tunisia. Ho avuto un'esperienza di lavoro abbastanza brutta anni fa, in cui diciamo, io ho collaborato per molti anni con un'associazione di partigiani, per cui organizzavo una manifestazione il 25 aprile. E, e poi insomma, era venuta fuori l'offerta da parte di questa associazione a Reggio Emilia di eh, um, farmi lavorare per loro sei mesi con un contratto a progetto eh, per occuparmi un po' della, della comunicazione e dell'allargamento ai giovani delle attività dell'associazione. È successo però che insomma, io ho iniziato a lavorare ma il contratto ancora non si vedeva, non se ne parlava e nel frattempo ho scoperto di essere incinta e quando ho detto di essere incinta insomma, al presidente dell'associazione pensando che fosse una cosa normale, poi peraltro si trattava di un contratto di sei mesi che quindi sarebbe scaduto prima della, della fine della gravidanza, eh, ho ricevuto come risposta che insomma, non, non era possibile farmi un contratto e quindi sono rimasta senza lavoro. Il Twitter fa anche giornalismo ma è, è un dato di fatto, non è un, un desiderio mio, è, è sotto gli occhi di tutti. Insomma. In realtà digitale è un modo di pensare a, al contenuto, è un modo di pensare a come presentare questo contenuto, è, un, è, è il modo di, fru, di fruirlo, di, di utilizzarlo. Il, il prodotto digitale deve essere a disposizione di chi, di chi lo fruisce per, per essere scomposto, ricomposto, utilizzato, insomma, a differenza di un prodotto cartaceo. E quindi c'è ancora molta strada da fare in Italia perché bisogna capire questo, è, è un salto proprio, di, come dire, culturale vado ad occupare Chicago, parto domani, e, uh, vado e, insomma dopo aver seguito questo movimento per sei mesi attraverso la rete, attraverso i racconti di chi di questo movimento fa parte, ho avuto voglia di andarlo a vedere con i miei occhi per capirlo meglio, per essere in grado di raccontarlo meglio una volta che sarò tornata e nei prossimi sei mesi che insomma si va verso le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, un momento in cui indubbiamente occupai avrà un ruolo, cioè, già nei mesi scorsi Occupy è riuscito a introdurre nel dibattito pubblico e nell'agenda politica temi che eh, mancavano completamente in America e quindi immagino che nei mesi a venire sarà sempre più così. E, um, L'idea mi è venuta quindi per la curiosità di andare a vedere e per la curiosità anche di mettermi alla prova, vedere se dopo aver raccontato per un intero anno i fatti del mondo attraverso la rete io riesco a trasformare questo lavoro, in, come dire, trasportarlo nella realtà, quindi fare lo stesso lavoro di cura dei contenuti ma fatto sul posto anziché sul, dietro a uno schermo di computer. Io ho chiesto alle persone che mi seguono. Ho fatto un preventivo, ho detto insomma, andare là mi costa tanto, 2600 euro, se volete che io vada e vi racconti quello che succede a Occupy Chicago mettete una, almeno una quota da 10 euro e in 130 hanno risposto nel giro di 10 giorni e quindi ho raccolto i 2600 euro che mi servono e Per cui vado con uno status che non è né quello della giornalista inviata dalla testata, né quello della freelance che va a proprie spese e al ritorno spera di vendere quello che avrà fatto. Insomma. Io vado sul mandato di 130 editori, vogliamo dire così, non lo so. Insomma. Credo che serva il bagaglio di più persone per, per portare una cosa del genere in Italia. Ci proverò, vediamo. L'hashtag per seguirmi, che userò per raccontare e per interagire con me, quindi per farmi domande, osservazioni, eccetera, è TOWS, quindi TGL Occupy Wall Street, abbreviato, e il sito su cui sarà raccontato tutto è occupychicago.altervista.org e si troverà tutto lì, compresi anche i riferimenti per contattarmi, numeri di telefono, mail. Se volete dirmi qualcosa, suggerirmi qualcosa, potete farlo tranquillamente attraverso il sito. Insomma, io sono lì ricettiva, insomma, non sono lì solo per raccontare dall'alto al basso, sono lì anche per ricevere stimoli da chi a casa mi sta leggendo e che mi può in qualche modo indirizzare, e guidare.